Scusa Luca! Autovettura da tutt'orto, vieni avanti! Dimmi, dimmi! Prova radio... Positiva! Va bene, tanto io avevo solo ho finito di lavorare e stavo rientrando, e mi pare anche voi, no? negativo ci dobbiamo fermare prima alla piana del sud, quindi se vuoi ci puoi seguire, dietro ci saranno le altre squadre. Va bene, allora per il momento vi sto dietro, ma vabbè, ci risentiamo dopo. va bene ricevuto, immaginavo perché il fumo che si vede da qua E-E-E-E <laughs> Beep! <laughs>